Sardischi mi. scusi, bish, prebisippici. Non so cosa ho detto, però oggi faremo <ride> la speedrun pazzurda. E lei sarà il seeker cattivo che ci ucciderà tutti quanti. Cioè, nel senso, lei ci dovrà uccidere, capito, ragazzi? Invece, noi due scapperemo insieme. Quindi, scappiamo, scappiamo. Eh, ciao, ciao, vai a fare le tue cose. Ciao, ciao. Allora, andiamo, Gabri, forza! C'è una pecora. Sì, c'è una pecora. Ma sai, oggi dovremmo fare un obiettivo specifico, no? Ovviamente, io direi che questo obiettivo specifico sarà trovare almeno un veliero. Cioè, nel senso, una nave, no? Affondata nel marino sotto sotto. E praticamente, se troviamo quella cosa, vinciamo. Quindi, dobbiamo stare super attenti, perché dobbiamo, insomma, trovare questa nave profonda, nell'acqua, capito? Eh. Sì, sì, però ti ho perso, perché mi ero bloccato un secondo. Come no, c'è fede. Solito. Ecco, vedi? Allora vai, forza, scappa, scappa! Forza, scappo, scappo. Forza, un oh mio pro di avventurier! Perché ho detto questa cosa, che suona molto ambigua come cosa? Io sono cosa? sopra gli alberi, sono sopra gli alberi. Ecco, Eccoti ti, qua. ti vedo. Forza, vieni, amico mio Ciccio. Cosa? <ride> Vieni, foca grassa, che non sei altro. Bravissimo, andiamo. Bene, scappiamo via ah, subito. quella pazza eh, ci vuole già uccidere. Ma come si permette? Non, non dobbiamo farle fare niente di tutto ciò, anche perché poi dopo ci nervosiremo. Ma, ma Gabri, tu stai parlando in questo video? Oppure? Eh, sì, so? sì, sto parlando. Ok, allora dimmi un po' anche tu cosa ne pensi di questa cosa. Cioè, nel senso, qualcosa, dimmi qualcosa, no? Eh cosa potrei dire non lo so io cioè. La deficienza di questo ragazzo a volte è un po' deficiente Però insomma vabbè lasciamo perdere Allora dobbiamo trovare un mare no Gabri Un mare tu dove dici che sia il mare Gabri Più verso di qua no, non lo so No ti devi svegliare Gabri però Gabri, hai eh, risposto subito. No, io. hai risposto 20 minuti in ritardo, forza. Ma io vieni. Gabri, subito. Però te devi, te devi venire un, un attimo dopo. Fede, cioè, no, Fede, via, aspetta, andiamo vai via un attimo, cioè nel senso ci continua a seguire. Ad essere a calcagna sotto i nostri sederini, le nostre chiappettone grosse. Scherzo. E ci... se ci aveva ammazzato subito. Cioè, era la fine. Non eh, durava niente il video, è vero. Sarebbe stata la fine. Infatti, non... pazza, ma è proprio fu è fuori di testa. Ma sai che, Gabri, noi dobbiamo anche prendere delle risorse. Perché questa qua dobbiamo. Sto prendendo io Ok bene bene anzi hai preso del legno Qualcosa tipo la pietra Prima ne ho preso un po' prima okay. di iniziare Ok, allora allontaniamoci un altro pochetto, pochettino. E poi dopo. Perché così almeno Fede non ci segue, capito? Cioè, almeno andiamo, non è che andiamo, ci segue, ma andiamo. non ci trova. Forza, andiamo verso le alture boh, oceaniche. Non, non so, ci perché... troverà mai. Proprio così. Forza, sali qua sopra. Molto bene. Che Però... schifo, la palude. Eh, la che palude. Infatti, ho un po' paura che non troveremo niente, capri. Eh no, mm. infatti. No, dai, dobbiamo trovare. Però eh. di solito vicino alla palude c'è il mare. Di solito. Di solito, che okay, allora dobbiamo trovare. Eccolo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Hai ragione! Hai ragionamento. Ok, perfetto. Allora fermati un attimo, fermati, fermati, fermati. Ok, dammi il legno che hai trovato. Forza. Svegli. Stupido cagone. Ok, bene. E poi dammi anche la pietra. Dammi, la, dammi sta pietra. Dammi e pietra la pietra ne ho poca, però, va ho bene, solo questa. Ok, grazie mille, va bene anche, ok, vabbè, vabbè, vabbè. vabbè. Non ti devi sottovalutare comunque questo bioma fa proprio cagarci, nel senso... No infatti però c'è il mare per fortuna. Esatto, esatto. Quindi allora, adesso ci prepariamo molto. Ma bene. vede dov'è finita? Non lo so, non lo so. Fai finta che non ci sia no, boh, non lo so. Dovrebbe arrivare a, a, a tra poco credo, non lo so. Poi dopo noi non sappiamo bene quando lei deciderà di arrivare. Dopotutto è lei padrona di ciò che fa. Allora prendiamo questo e fatti anche tu una spada perché forse dovremmo... Bene fatterla. Quella pazza che non è altro. Devo stare attenti! Oh, povera. Ma <ride> infatti... Poverina. Però insomma, cioè, a volte va proprio. È proprio una pazza. Uh, pazza, proprio malata di mente. E qua, è qua, è qua. No, no, mi stava, mi stava, mi stava proprio. Hai stava... capito? No, okay, ecco è per morta. Ma avete visto quanto è pro. Porca puzzarda, è, già, è già qua. Ma come cazzo ci ha fatto? Scusa. Ma ma, ma, è... ma ma come ti permetti? Ma devi andare via. Oh, ma muori, boh, cavernicola. Vai, ritirati nel, nel tuo mare, uh, cavernicolo. Forza, andiamo Gabri, verso... C'è un cavallo, però non possiamo usarlo. Eh, usalo per fare qualcos'altro, non lo so. Cosa? Eh, non, non ne ho idea, io dico, poi dopo... Ah, guarda, ti offro un, un fiore. Pollo. Mio amico stupido, vieni qua. Non vuoi il fiore, allora vai a cagare. Grazie, grazie, mi serve per fare il letto. Ma Mo... il fiore, scusa, ti serve per fare il letto. È per colorare. Ah, certo, certo, perché tu farei la vaniglia. Forza, dove stai andando tu? Beh, vieni. Immediatamente, forza! Arrivo, forza. arrivo! Non devi perdere te. Forse stavi prendendo cibo, ma io ce l'ho io il cibo perché l'ho già preso prima della creativa. Ah, ok, meno male. No, aspetta, l'ho buttato tutto, però non va bene questa cosa. Tieni tu, tieni, tieni, tieni, tieni, tanto, tanto grazie, cibo. Grazie, grazie. Ok, da questa parte c'è il mare, giusto? Speriamo perché per caritizia. È sì, molto mi sa di sì. Ok, laggiù. però tu ti stai addormentando. Guarda, no, sai? no. Sì, sì, ti stai addormentando. E come? E come? E te lo devo dire io, però, eh? Stupido ignorante che non sei No, avuto. no, non ce n'è bisogno. Ah, ok, ok, allora va bene. Ok, sì, questo mi sembra quasi un mare, però non ne sono sicuro, sai? Gabri, Gab Gabri, io ti denuncio. Gorli? Eh, sì. Ma sei morto? Eh, no, per un attimo. Ma per un attimo cosa? Ma è ti denuncierai. per un attimo ero morto. Mannaggia, se adesso viene Fede, ti uccide, fa bene. E hai perso solo No, subito. ma ah. dov'è Fede poi? Ti ha perso. Vabbè, meglio. Infatti, meglio. Adesso prendiamo questa barca. Ok vieni saliamo insieme poi dopo... arrivo ok però stiamo sprecando eh, scusa scendi devo scusa. guidare io stupido ignorante che non sei altro ok tu ti sei, sei proprio do do stai dormendo ma non mi stai piacendo affatto cioè, Ma no, stai perdendo punti Gabri. Eri così migliorato negli, negli ultimi giorni negli ultimi mesi invece oggi stai perdendo così tanti punti ma come stai facendo a perdere così tanti punti Ma? non lo so ma infatti ma stai concentrato stai concentrato è qua che ti devi concentrare vedi siamo qua nel mare su minecraft e stiamo uh, cercando un mare che però non c'è peraltro Eh no, no infatti là c'è la pianura non c'è il mare ehm, Posso dire che questo è un problema? Eh sì anche grande Gabri Eh Gabri Guarda c'è le colline non c'è il mare No non hai capito quello, quello che sto cercando di dirti Perché sei stupido Vabbè scherzo non sei stupido sei molto intelligente Però sto cercando di dirti che po Forse potresti fare un comando quale comando? Per eh, trovare il mare? Locate, dimmi se è lontano da qua So che non si dovrebbe fare che siamo in una speedrun E che dovrebbe essere tutto quanto eh no, legittimo Però se ne vadano a cagare tutti quelli che dicono questo insomma Ma cosa? No, no scherzo, scherzo, scherzo no. Non si può vedere Ok, 612 blocchi Eh, verso che di direzione, mamma mia Eh sacco. non lo so, non lo dice, dice solo 612 blocchi Vabbè, eh, eh, mamma mia però Allora questa cosa è una bastone, cioè Eh, eh sì è difficile questa cosa Guarda che non è una cosa da poco Comunque scherzavo Mi dissocio da quello che ho detto prima uh, Quelli che dicono Che insomma le speedrun vanno fatte bene Vabbè è giusto Tutti dobbiamo rispettare i pensieri altrui E il mio pensiero è che uh, Boh vanno fatte anche così Secondo me va bene qualsiasi cosa Pur se sono belle L'importante è che siano belle Allora Gabri sei qua perfetto Ma, sì, Fede, sì, sono è qua. Ma Fede infatti è morta Che fine ha fatto Ma infatti c'è indeficiente, deficiente se secondo me. Cioè, secondo me, adesso sta tipo con il nonno. Uh, e stanno, tipo, facendo, non so, bevendo qualche strana cosa. Lasciamoli che... lì, lasciamoli lì. Sì, lasciamoli lì. Eh, comunque tu ti devi svegliare. Cioè, io non so come dirtelo. Ma come? Eh, è proprio così. Però scusami, eh. Dai, che pippole. Dai, gabbana. Come... Eh, infatti, non stiamo trovando niente. Allora, cambiamo obiettivo all'ultimo. Cosa facciamo? Tipo, Uh, La lava, l'abbiamo trovata, eccola no, no, no, no, non va bene così Non va bene affatto Dobbiamo, dobbiamo trovare un altro obiettivo, un altro Forza, da, dammi un tuo in indizio Tipo, non lo so, dei diamanti Io stavo pensando, ma come facciamo Però a trovare Però è difficile, diamanti? no, no, ci vuole troppo Magari io pensavo tipo un villaggio, ecco, un villaggio ci potrebbe anche essere. Forza, andiamo, magari... andiamo. Se troviamo il villaggio, va comunque bene. Anche perché poi comunque sono solo dieci minuti. Non è sì, che sono. Infatti. Eh, infatti. Quindi, insomma, un obiettivo più realistico sarebbe eh, migliore, insomma, no? Forza, Gabri, forza, vieni. Sono seguimi. qui, sono qui. Ma tu ti sei proprio a dormire. Ma stai dormendo. Ma, no. ma ti devo picchiare con il piccone in testa. Ma su no. Minecraft, su Minecraft. Non nella realtà, perché questa cosa nella realtà non si dovrebbe fare. C'è chi lo fa, ma non si dovrebbe fare affatto. Ok? Bene, sì, sono sì. contento. Bene, bene, sono contento che la pensi come me. Oh, guarda, qua c'è una caverna che però non ci interessa, perché dobbiamo trovare un'altra. No, mi un non ci interessa. E dimmi un po' il tuo... Adesso magico... sicuro troveremo il mare, ne sono sicuro <ride> Esatto, ma il tuo magico libro delle... che ti dice tutto con i comandi okay? Cosa ti dice? Cioè, il villaggio è vicino o... o no? Dimmi un attimo perché sono molto curioso di questa cosa Ci cioè, guardo, dove... ci guardo, però comunque ci stiamo avvicinando al mare, dice Ah, buono, quindi verso il questo... Il villaggio li... è 248 blocchi Ah, Gabri, dietro di te quella puzzona sconeggione no. che non è altro stupidato. Ma come ha fatto? Ma cosa? Ma sta tosando l'erba comunque Ma dai è già morta Ecco è morta Ma, ma che, è qua ma, Ancora qua sta Ma che pappole Ma scusami Ma vieni qua e, Ma porca puzzata! puzzare Oh ma è finalmente ma, ma è già qua guarda <ride> Scusa come caspita sta No qua. ho tre cuori Ho tre cuori no Allora sto cercando di ucciderla io Non ti devo preoccupare Perché stava seguendo te ma. No, dai, ancora qua. Lasciamola, pede, lasciamola, via. Cagare, cioè, io non so veramente. <ride> cioè, scusa, eh. Cioè, ma io non so veramente. Io sciocco basito. Simentome, cioè veramente. Cosa sto dicendo, raga? C'è cioè, il villaggio, il villaggio. È oh, facilissimo. Beh, eh, devi stare dietro di me perché io devo vedere ah, il villaggio scusami, Ma io Ma veramente... sta arrivando pure fede. Ancora fede. <ride> fede. Oh, guarda. Che puzzona. Mannaggia, non ci vuole far vincere, ma ormai abbiamo vinto. Cioè, nel Infatti. senso. Infatti. Guarda, abbiamo trovato il villaggio. Vediamo se dentro questo villaggio, magari riusciamo a trovare dei diamanti che abbiamo ancora più vinto. Probabilmente no. dobbiamo trovare però tipo la casa magica, no? La casa del, del signor mago. Oh, che cos'è? Questo come mi ha fatto. Ma come ti guarda No, no, no, Gabri, eh, penso che. Okay, c'è Fede, c'è Fede. Allora fermi un attimo Perché ci dobbiamo concentrare su, su sulle cose Cioè nel senso Se io dico una cosa Gabriel Non è che puoi dirmi 30.000 cose insieme Eh scusa Però ci stava per ammazzare Sì Stava per ammazzare te non me comunque Vabbè però tutte e due Troviamo la casa del Fabbro Forza Forza Mi hai spaventato, Pensavo che eri Fede Sì certo adesso sono Fede Sono uno smeraldo <ride> Una smeralda vieni... Ma no però lo smeraldo è il più raro Quindi hai è come ragione. se fosse un diamante eh, beh... Anzi no due diamanti Guarda Fede abbiamo vinto il il triplo quindi abbiamo stravinto ah ah ah loser loser loser loser ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, bene adesso è sicuro ci ammazza no perché <ride> abbiamo finito il video eh? quindi, ah no. è vero ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao